E a tutti benvenuti a questa nuova puntata di Phoenix Point. Nell'ultima puntata abbiamo visto la potenza della, della Build Terminator, abbiamo sconfitto un bel po' di avversari. Ora eh, dobbiamo in, abbiamo concluso anche la prima DLC, finalmente. Ora il nostro obiettivo sarà liberare quell'aven dal Corruption Node, allearci con i discepoli di Ano. Quindi ciancio le bande e via con la sigla! Eccoci qua. Allora, in Antartide mi rimane solo la To Antarctica, la missione To Antarctica, che è quella della storia. Abbiamo da fare questo e da fare, completare una ricerca. Nel frattempo abbiamo Charlie, che sta andando verso uh, questa missione, che fa parte della quarta DLC, se non sbaglio, Experiments Continue, in modo tale che ci leviamo la Corruption di Torno, e abbiamo Delta, che deve liberare questo Corruption Node. Non lo so Rick, non lo so se deve farlo solo in Ah, abbiamo anche un'altra side quest. Conquistare uno di questi. Dove Alfa? Alfa sta andando a commerciare, bene ma non benissimo. Io voglio questo è simpatico aereo. Armi incendiarie, abbiamo quest'arma che è abbastanza potente. Il Dante, grazie per l'eccitazione. La Purification Grenade che dovremmo vergiare verso ingegnerizzato ed è abbastanza figa anche questa. E vabbè, le munizioni per l'affare. Eh, uh, no, ecco cosa dovevo andare a fare. dovevo... Però qua non ha senso. Qua, se cambiare. Combo Breaker! Abbiamo il ritorno del simpatico Behemoth, che dovremmo mandare a ricacciare in acqua. E dov'è? Qua le sta prendendo parecchio, quindi direi che voi andate subito a proteggerlo. Questo Corruption Node deve sparire. Ehm, sarebbe carino anche attivare questa base qua, eh? Capture this Akron Allora, aspetta un attimo Io Non va bene, vivo o morto, deve essere proprio catturato Voi andate Allora, eh, personale Personale su Charlie Charlie non il team mio principale da cattura se non sbaglio ah oh, tu hai il Dayrider oltre a questa simpatica cosa che potremmo usare al posto della pistola e se tu hai una mitragliatrice la pistola non te ne fai grandi no oh, però è un buon team da cattura Che mi piacerebbe avere per le mutazioni di livello 2 Dove sono? Advanced Mutation Technology Questo mi interessa 16 ore 16 ore di tortura Prima di farlo Tra l'altro oh, posso fare della visualizzazione di gente che mi è scappata Perché adesso abbiamo solo queste simpatici cose Che diventeranno subito del simpatico mutagen Benissimo. I mutoidi mi hanno devastato la, la riserva di mutagen, ma ci sta. Questa non è la corruption area. Tanto poi dovremmo fare anche questo ricalco mine, perché mi serve lo ricalco. Allora. Salva. Mi Sono dimenticato di una cosa prima di salvare, lo facciamo adesso. No, non mi sono dimenticato di niente. Charlie Vai Potrei portare la sfida qua. No, la sfida attualmente è in Antartide. E ora che arriva lì. Famono! Quindi. proviamo ah. tanto non è la prima volta che abbiamo catturato un action room. Deve devi essere curato gli altri bene o male non arrivano a metà ti curo magari l'importante non fare aumentare il costo della Il costo da, della cura potrei usare anche una di quelle armature nuove 20 speed più 1 40 però niente speed bonus sulla velocità a cura si più 3 stealth più 0 Or Per aver guadagnato Questo simpatico coso Che ti, sta, ti calza a pennello Stealth più 10 Accuracy più 5 Abbiamo aumentato la l'accuracy Stealth più 10 Accuracy più 5 Uguale uh. Stealth più 6 Accuracy più 4 lo potremmo dare tutto a Lion Catcher. Bellissimo. Sei bellissimo. E tutti i buschi. Questo che diamo un miglioramento 18 rispetto a 16. Miglioramento della corazza di stealth di accuracy. Quindi può andar bene. Dai. Vediamo. E partiamo. Allora, mi aveva mandato un simpatico suggerimento quelli là, però non l'ho... Ehm... Vediamo se riusciamo a farlo, perché ovviamente la faccenda è che noi dovremmo catturarlo, quindi dovremmo spaventarlo. Ovviamente lui è dall'altra parte del pianeta, no? Qui abbiamo un tritone, di che tipo? Watcher. Ah, uh, primissima cosa in Steel French, ovviamente. Comunque non riesce a fare due colpi, eh! Come fare quick shot, quick aim! per poi ripararci da, dalla furia di questo pocher che sicuramente non ci farà bene e riparati fammela abbiamo comunque una buona visione anche su questo anzi una visione migliore sul pocher sull'albero però non abbiamo non ho idea di che cosa magari ha l'affare che si oh. gotcha. e quindi sarebbe stato comunque com completamente inutile oh no un'altra Chiron quante Chiron abbiamo? oddio e questo cos'è? Saremmo circondati da Poison Worm qua, eh? non facciamo qualcosa... I cecchini possono già andare di sopra. Ehm... Um... A parte che non c'è nessuno che può fare... To roll. Nessuno a livello massimo, no? Mm. Dor... tutti gli altri perché poi dobbiamo andarci a riparare l'ideale è correre con un Correre come un pazzo. Però non abbiamo ancora scoperto tutti. Un altro triton. We've got incoming. And my way. Mamma mia quanta gentaglia Allora, dov'è? Questo può fare Core for Reinforcements, no? Oh. Era veramente un paletto nel cuore questa missione, un paletto nel cuore. Anche se no, tu hai... Non è Regeneration Torsa? Ben million, Quindi ti spara una volta e tu ti nascondi. Molto bene. È andato molto meglio di quanto mi aspettassi questo colpo. Uh, Max Tutti mm. sì, di qua E copri Non abbiamo granché a fare eh. Penso che devo andarlo a catturare ragazzi questo chiama continuamente rinforzo oh, Vabbè, facciamo una cosa Una cosa I vermi non possono Arrampicare, no? Quindi ci spostiamo verso l'alto e iniziamo a far fuori quelli più deboli. Tra poi questo maledettissimo pocciolo Uno degli obiettivi è sparare di scuola. Grazie. Semplifichi la vita così. Però se ti giri così non me la semplifichi affatto. con quel maniac lì vicino allora hm, guarda che taglio di di gente a cui devo sparare um, ce n'è una volta tanto Allora, mettiamo un attimo le nostre possibilità. I'm ready. Tu non vuoi andare sopra, né? andare sopra di qua, però. Però consumi tutto, eh beh. intanto iniziamo a paralizzare. le scale proprio brutto brutto anche perché gli altri non è che abbiano per tentare di spostarmi di qua per poi salire le scale il prossimo tour tanti vermi sono abbastanza lenti è che salta fuori qualcuno che piace in steel friendly molto bene di andare a ammazzare devo ammazzare qualcuno di questi finalmente spostandomi di sopra oddio eh. Eh, ma non è una gran mossa questa eh, ehm diciamo degli le pizza un brutto errore mi sa che è stata una cazzata non dargli uno scudo qui attiriamo sicuro le granate ora che riesci a beccare... Potevi colpirlo, eh? Colpirlo, intendo. H ha 300 punti vita. 8 600, 4, 32. Non ce Anche perché questo è il primo. Poi potrei andare qua a fare non posso fare dashna però posso andare qua e vedere se riesco a limitare almeno il è è molto rischiosa a riparare. Va bene, va bene. Oh yeah. era paralizzato va bene ha... altra roba brutta finisce martellato martellato e poi corre via uno è riuscito a salire là Eh, sì, non camila quell'altro l'altro cecchino Doro Doro non un gran tiro non un gran tiro e penso che è il più decente che potevi fare era quello Ma riesci ad andare di qua? si sì, che riesci consumando tutto allora Camila abbiamo visto che non sei in una buona posizione guarda che non c'è nessuno sparare che colpo paralizzante, parte tu? No, parte tu! È a questo punto. Lo faccio sparare lo stesso. No, spara nel centro di massa. Grazie, Mist. Non una gran cosa. 5 E' farti tirare una massata e farti tornare indietro On the lookout. No, non so problema, tu devi andare di sopra. Qua dovrebbe esserci magari un'arma paralizzante eh? Camina. Danno un gran turno qua. Non si può ammazzare ancora nessuno. Ci proviamo? Ci proviamo. pelle caro la mia pelle corro indietro here we go di qua che sono un po' più coperto e niente. questi stanno tutti andando verso pelle eh? È di buono che tutte queste parti sopra cercare di esplodere ah. no non è una bella posizione io sparo un altro. Siamo Camilla da qua, non è al suo posto questo. Attento di prendere questi tre qua. Ne sbaglio il gruppo. Uno è andato proprio dove c'è a pelle. Bravo, vieni avanti, cosa ti sparo? Mm, la mannaggia! Ancora come fate a smancare un paio bestioni così, eh? Meno <susurra> ah. <susurra> male che era abbastanza indietro. prossimo turno sei morto vediamo un po' che, che diamine di cecchino yeah. Anico, Sei già una buona cosa. Uh, L'acerone non ce l'ha in vista, no? Vabbè. Ready to engage. Just a bit off. Non ci credo, non ci credo. La pelle. All set. La cronica mancanza di mira che hanno stituzione eh? Mi sapeva <susurra> di problema Born ready, let's blast them. <SILENCIO> Come indurre il panico a qualcuno? Strite maniac Ah lui è impanicato. Bene, questo è il prossimo che dobbiamo far fuori. Receiving Ricopri di qua. Anything that moves? Dice it's my turn. Sì, cerca di colpire qualcuno per favore. Sì, qua. E tu... Eh... Speriamo che l'acqua non venga fuori. Attenzione! Tornate indietro, per qualche ragione. Questo terreno è assolutamente a flammizzo in questo momento. Forse mi conveniva portare delle garanze. Perché tu non hai più il frenzi E quello che te lo puoi instillare Dall'altra parte Molto bene This should have gone better. No Continua a fare così Non lo capisco sprecare munizioni. Oh. Camila... Orca miseria. Ed è riuscito anche a prendere un... Non mi immaginavo male in questa maniera. E' ora di andare a prendere a cornate qualche simpatico Triton. 2 regeneration torso, no? A minacciare un po', tu sei il prossimo obiettivo, maledetto mania bastardo. Piano qua di sopra, che si arriva. No? Passando da sotto c'è una scala. Per uh. fare l'incorrenza Frenzy, posso controllare anche un vermicello. Adesso iniziai già a Sempre questo scorge intanto a Paralizzare un po' di più si muove va bene va bene eh. va bene si avvicina a lui tanto poi facciamo ancora il trucco del mind control Adesso l'obiettivo è far fuori il Maniac Provo a sparare ah. le Corruption <susurra> C'è per Cloud, era... Ah, per la, la mira Vieni per la mera. Ne vai? Ti, sei... ti ringrazio come si deve. finestra non puoi andare eh? e non hai visibilità. No, qui c'è anche un, un altissimo tritone. Vabbè, tritone? Non vedo più. Non ricordo più mannaggia. Comunque non una persona molto raccomandabile. Ecco. Moving! There. Ah, è venuto qui vicino. Let's just get this over with. Is this better work. Mm. Eh, non riesco a ammazzarlo. Non riesco a ammazzarlo. In serio. perdere un turno ma sto try to stop them. iniziamo la vendetta eh, rigeneration blood sucking Arm. Eccoci! E' armatura 20, 20, 10, 10, torso 30. Non credo sia stata una mossa geniale, ma... posso anche fare warcry perché non ne ho eh eh. qualcuno me lo riesce a tirare giù quello lì per cortesia non ci arrivi ci arrivi forse di qua I'm going. get operative moving out i'm here ready to fire red illuminate non vuolono? che è um. incredibile quanta poca precisione ha un solo su quelle. Forse non è stata una grandiosa idea, bastava mettere un pelino qui indietro, mettiamoci di qua, Se quello cerca di saltare dentro, gli facciamo un fondo, facciamo il fondo, non so già che... Per qualche assurda ragione, questo riuscirà a cavarsela ancora. E ci farà malissimo. Autofend! Devo salire le scale, eh? Questi vermicelli. a caso? mi ha fatto solo piacere. chiedo perché non ho usato un medikit con un mio cecchino, vabbè. Point che vuole. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, questo turno non riusciamo a fare granché mm, qua ah tu hai un altro teaser nessuno ha granata vero? una un granatere la pistola però conoscendoli ti metti di qua sto... eh... sto arrivando Vai, c'è un malus. Si sono spaventati. Perché non è possibile che facciano questi errori grossolani. Mind control di qua. Mind control su un vermicello. tu non hai nessun'arma arma da paralisi tu non hai nessun'arma arma da paralisi tu hai armi da paralisi qua ci sono due vermicelli per dirti piazza di qua prossimo turno corri no se io mi piazza di qua allora sono a distanti forse ce la faccio Pernerne una è già una rottura di base, pernerne due non tanto buono. Mi sfonda tutto quello. Si, si corrompe e si impanica. Ma io posso usare Dash. ciao ciao vermicelli maledetti posso provare a... Eh? eh qua c'è la pistola paralizzante prender la pistola paralizzante vermi, devo fare un bel po' di strada. No, ok, ma i rinforzi. Quindi qua ci sono re astron Votiamo tutto il caricatore. Però dovremmo prenderlo, eh? Max, lascia perdere. vicino tu hai la mitragliatrice ah, sto le ricarichiamo i will point che è una cosa utilissima oh possiamo indurre il panico non possiamo controllarlo mentalmente perché ovviamente non si controlla mentalmente, ma intanto possiamo anche... Eh, tanto devono avvicinarsi perchè ora come ora non riescono a fare un tubo. A fare un altro... No, quello paralizzato. c'è cioè fare qualcuno sparali What are we doing? Tu mettiti in Overwatch stessa cosa qualcuno da qua no i vermicelli no i vermicelli sono già qui l'overwatch di qua non andare da i miei questi miei cecchini no mettiti pure in oveloci io di già non passo tu sei morto tu sei morto anche il fang deve morire Se non dovrò in panico a nessuno Recame Che posso fare? Brut alfa Qua la pinza Ma è anche lo sputo Tanto spluto E una pinza Ce l'ho nella panza Puoi colpire quel thug anche perché o ti metti di qua. Repositioning! Certo, funzionerà. In Overwatch allora, se arriva. Facciamo sì. Intanto paralizzalo il più possibile. <ride> Meno uno will point ogni volta che colpisce. Ma, ma cosa vuol dire? È la Pepper Cloud questa? I'm going! Va bene, va bene. Potrei usarti per... bellissimo adesso salta non puoi fare grande altro salta dai tuoi amici va bene dai il colpo mi chiedo perché l'altro non abbia sparato Ora mi chiedo perché l'altro non ha beccato. Questo sputa. Questo sputa. Dai un catcher prendi subito questo. vedremo per uscire tu sei morto ok tu devi andare a prendere quel fuck assolutamente proviamo a tentare di paralizzarlo perché tu sia capace di colpire un avversario con la pistola Alla Allora Oh, Tu hai un piano? Sì, uccidere questo simbolo tizio. Quando si toglie lo scudo. Plain. Let's roll! Mamma quanta corruption che hanno! E il prossimo turno questo è paralizzato! Advancing! questo è paralizzato dobbiamo tentare di far fuori anche gli altri dovremmo tentare di paralizzarlo quello mio è eh? mancato molto bene beh almeno qualche cosa che abbiamo fatto no altre rinforzi non ci credo 21. quanti colpi hai? Un colpo! E l'hai pure mancato! try to stop E va bene. Da che ronda lì non si sposta più? c'è un rinforzo che io non ho visto repositioning hope this works who's your next opponent 5x5 e adesso qua torna a casa con noi maledetto Beh, questi qua, tra cui quello il fucile laser Mamma oh, mia, tanta corruption. Potrei fare una battuta politica ma non la farò. Uh, questo sto salendo le scale, non buono. teash solamente. Poi trovo comunque lo scoperto. Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco. Let's roll. Hostile spotted. Way. Eccolo. Marksman. Here we go. advancing. hai un sei sempre conciato male, eh? On the Come... move. Hmm. La tua è. Let's just là? get this over with. Mamma che visuale terribile! No, non riuscirai mai a dirlo. capirlo. Button Overwatch. deve saltare non fai return un fire non faceva cecchino puoi tardi reto un fire vai prendilo! Ho fatto il solletico ma va bene Um, ok, va bene. Allora, chiudiamola. 5. dai, 15 medium, 7, take or spawn list mi facciamo saltare l'arma lui non può fare più niente non ce la faremo mai It works. Uh ora non può più fare niente comunque. Hostile spot. Questo viene a casa con noi, speriamo. farli fuori questi vermicelli. line catcher. Possiamo mandare il vermicello qua. E scoppia. Gaming discordia. È un finisce avvelenato sicuro. Quindi passatino indietro. Li facciamo avvicinare. Benissimo Io Io Correre Ma copriti Che fa freddo Questo better work. Hai preferito uno di questi vermicelli? riesco a paralizzare questo mi rimane solo quello questo lo paralizziamo il prossimo turno che tu non hai più niente ne? Non mai mai più niente tu non puoi fare più niente tu sei l'unico che ha e non fare niente vabbè <t warten> <tos Aww> <Ferrari> immaginavo tu vieni a casa con noi in campo e adesso sono fatti due tu vieni a casa con noi ti lascia, ti lascia, ti lascia. che missione Dobbiamo rimpinzare un uh, cecchino peccato per camila abbiamo preso la, il, il paziente zero e ovviamente questi non li possiamo riparare anche questo troppo ora abbiamo di ricerca Ah, eh, l'armatura che è... Paziente zero! Allora, devo vedere una prima cosa... Curarti! Eh ma. comunque, questa non è una missione. Uh, questo è molto interessante. No, non ha. non ha molto senso. Non ho abbastanza miltoid per farlo evolvere come di dovere. Quindi ci serve un altro cecchino che prenda il posto di li abbiamo perso Alexander Mossa o oh, lavatrice di mangione lavatrice di mangione Giona potrebbe essere il nostro nuovo Empatico Sì bello per un è Sto in a alla chiamata Andiamo prossimo video facciamo con la missione. Intanto tu fai raid, voglio tutta la tech che hai. Benissimo, così. Intanto possiamo riparare questo. Quanto diamine costa riparare il research lab? non abbiamo mamma mia un po' farlo non è stata una scelta molto cura. Ah, oculata beh questo è quanto quindi abbiamo Charlie, che deve andare a prendere un altro volontario. Loro non so se arriveranno in tempo. E niente. Grazie per aver seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!